la Chiesa, questo argomento specifico, ma guarda i figli di Israele, lo capiremo perché. Perché? Perché si fa riferimento a un istituto giuridico che è il Get, eh, qui viene definito apostasia, no? Però è il Get ed è quindi, eh, diciamo, afferente al concetto di ripudio e non di divorzio. Perché? Perché il divorzio è un istituto, è un istituto giuridico che fa parte della legislazione latina romana e quindi c'entra con il mater munus, quindi col matrimonio, c'entra con il termine famiglia, famiglia. Ecco tutte, tutte terminologie che nel Nuovo Testamento sono assolutamente sono assolutamente inesistenti. Purtroppo, però, e questo è il secondo punto, la recezione ecclesiale di questi di queste alla cotte di Gesù molto precise, se inserite nel dibattito tra Bettilele e Bet Shammai, che aveva proprio, tra le tante tematiche, proprio sull'aspetto eh, del get, cioè del ripudio, uno era più lasco e l'altro era più rigorista, tra Ilele il e Shammai, e quindi Bettilele e Bet Shammai, Gesù, anche lui è stato coinvolto in questa, in questa opinione e lui ha dato una legge, una legge. E perché così era per Beth Hillel, per Beth Shammai e davano legge delle Alakot vincolanti per i loro discepoli, d'accordo? Ecco quindi eh, ci tenevo a dire questo perché, perché a questo tema abbiamo dedicato anche delle dirette, abbiamo parlato del matrimonio inteso come lo intendiamo noi nella cultura romana, quindi nella cultura latina che non ha nulla a che vedere con il, il diventare uomo e donna no non dico marito e moglie perché non c'è nel testo e come noi potremmo dire chiesa domestica ecco e sono tematiche di cui abbiamo parlato appunto di diritto storia del diritto anche romano e quindi rimando per chi vuole approfondire l'argomento di andarsi a vedere nelle playlist quello che è stato detto in ordine al, al matrimonio. Però oggi faremo una sintesi piuttosto chiara. Devo dire un'altra cosa, e cioè eh, questo è un tema che necessariamente è stato interpretato in tanti modi all'interno delle comunità cristiane, ma la le, diciamo che la legislazione per il matrimonio soprannaturale, che è quello di due eredenti, due figli di Dio, e non è certamente matrimonio naturale, cioè il matrimonio voluto da di Dio per qualunque essere umano, maschile e femminile, capite, capite che c'è una differenza tra due persone rinate in Cristo e due uomini, due esseri umani normali, e quindi c'è questa differenza tra matrimonio naturale e soprannaturale e ciò si dice in quella direi magnifica legislazione che è tuttora vincolante dell'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 5, quindi non si può prendere un testo di Genesi, un testo di Matteo che parla agli ebrei, un testo di Efesini che parla ai cristiani agli anticocristiani, cristiani, metterli insieme e da lì farne derivare una normativa sul matrimonio, istituto questo che non esisteva assolutamente, inteso come mater munus, con tutti i vincoli no, che c'erano eh, nei vari ruoli, quindi marito, sposo, sponsale, quindi sposarsi no, eh, in una certa maniera sotto l'egida delle divinità romane, sotto l'egida dei, dei penati, dei lari, sotto l'egida diciamo, de, di Saturno, il, la fede no, unziale nella mano che porta, mano sinistra che porta... Eh, al cuore direttamente quindi in ambito addirittura pagano e addirittura risalente all'antico Egitto che i romani chiaramente hanno assunto dopo aver invaso, invaso l'Egitto e fatto parte di fatto e inglobato nell'impero ecco quindi tutta questa dinamica nel testo che leggiamo oggi non c'è non, non esiste qui si parla di un rito uomo donna che fanno una nuova casa e quindi è un matrimonio naturale, è un matrimonio, un matrimonio ebraico che va sotto le leggi, le leggi di Mosè ed è stato chiesto a Gesù nel versetto numero 3, nel capitolo 19, si avvicinarono dei farisei mettendolo alla prova, dicendo, devo dire che questo mettere alla prova non è per prenderlo in fallo, eh, per metterlo alla prova perché volevano avere una sua eh, alacate, che potesse essere messa in correlazione con eh, le Alakot di Bet Allel e di beth Shammai, cioè di, di Lele e Shammai, due grandi rabbini, che erano quelli a, eh, di Gesù e avevano prodotto uno, diciamo, una normativa, ripeto, più lasca o più stringente, proprio in ambito matrimoniale, potremmo dire, noi oggi col il nostro linguaggio. È lecito a ogni uomo eh, fare la polusia fare la polusia cioè rimandare la moglie cioè fare il, il get non è ripeto non è divorzio ma è il get e quindi è un termine tecnico che indica eh, il ripudio per ogni causa Bisogna fare enfasi, allenarsi nel linguaggio giuridico e rabbinico per ogni causa, perché il Lel e Shamai differivano molto se era per ogni causa o, o, o per alcune solo alcune limitate situazioni. Pensate che si arrivò perfino a ipotizzare che si potesse ripudiare la moglie anche per il cattivo odore del fiato, inconcepibile per la maggioranza dei rabbini. Allora volevano sapere cosa ne pensava Gesù, perché era un dibattito proprio dell'epoca di Cristo, che è andato avanti, ci sono delle mishnaiot molto, molto, molto precise e numericamente tante su questa diatriba tra Bethilele e Bethshamai, e chi ha seguito ovviamente le due correnti di pensiero, legali, perché era poi eri poi obbligato a fare come ti diceva il tuo Rav di, di riferimento, eh? erano tutte de norme dei Rabanana e non dei Deroita. Allora, è lecito? È lecito? Lui dice, è obbligatorio, è lecito. Per ogni motivo, Gesù risponde e dice, va non più da Rabanan, ma va da Deroita, cioè di Torah. E dice, non avete letto che l'avente creato? dice apparchis cioè dall'inizio maschile e femminile fece loro quindi qui si va proprio direttamente alla fonte del diritto naturale no? e disse a causa di questo di ciò che è stato normato l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua guinea, cioè alla sua donna e mia Sars, saranno carne uno. e qui è esattamente lo stesso testo che noi abbiamo nella 70 che però è anche in, nel testo masoretico cosicché quindi si sta collegando a una norma biblica e quindi non solo una norma della banana e dice così che non sono più uno ma carne uno. No. hat. ciò che dunque dio congiunge l'uomo non separi quindi lui dice che non c'è nessuna autorità eh, di Get umano che possa fare questo per i figli di Israele stiamo parlando di un matrimonio naturale non stiamo parlando di un matrimonio cristiano dice loro cioè rincara la dose dice Mosè per la vostra sclerocardia cioè per questo cuore duro che non è un sentimento duro è che voi avete fatto questa normativa state trovando l'ago nel pagliaio, e perché volete agire, il cuore è la sede delle decisioni in maniera dura, in maniera contraria alla ratio della legge di Dio. Ecco. Dice, a causa di questa vostra sclerocardia, permise, non comandolo, permise, che quindi vuol dire a livello transitorio, quando c'è un permesso è poi come uccidere gli animali per mangiare, è un permesso è una concessione, ma poi finisce finirà, permise a voi di fare la polusia cioè di fare il get alle mogli, alle vostre mogli interessante perché si parla al plurale non si capisce se siamo ancora in regime, che poi ci siamo di poligamia o di monogamia la monogamia ebraica è diciamo recepita nel tardo medioevo, e poi omologata con anche le altre col diritto romano che vieta questo quindi è causa del romano c'hai poi l'istituto del divorzio ecco il divorzio che non è il get sono due cose diverse perché uno è un tribunale religioso che valuta solo la faccenda adesso lo vediamo in ambito religioso e di fede il divorzio è civile non interessa chi crede a cosa l'importante è che da cittadino romano tu abbia dei diritti e dei doveri ma soprattutto dei diritti perché c'è una grandiosa c'è un oiato, una crasi, un oiato terribile tra la figura del pater familias no? che poteva addirittura ricadere anche nel suocero e la moglie che il pater familias aveva anche diritto di vita e di morte no? sulla moglie, cosa che nell'antico israele e a maggior ragione nei cristiani questo non, non, è mai, non è mai esistito, era inconcepibile il concetto di famiglia visto che la famiglia romana aveva idolatria, eh, c'era il fuoco sacro in casa eh, altro che il caminetto e, e soprattutto il discorso della, della, della, della, di questa prevaricazione contro la donna che di diritti praticamente, cioè poteva anche essere colpita e uccisa eh, dal, dal marito o dal suocero se avesse fatto qualcosa di contrario a quello che era il sodalizium familiare. Quindi dice, ve l'ha permesso di rimandare queste donne, no? ma all'inizio non fu così. Dico a voi, qui è un comando, dico a voi, per questo motivo che viene dalla Torah, chiunque rimandi la ghinè, la moglie di lui, non per fornicazione, per porneia, e espose un'altra, commette moicheia. Ah, qui adesso abbiamo il discorso. Una volta che Gesù ha detto che non si può mai fare, un caso lo ehm, contempla, l'Apostolo Paolo ne contemplerà due, in aggiunta a questo, per i cristiani, per i cristiani, questo è un discorso che riguarda Israele. Per Paolo sono due motivi, matrimonio errato non consumato e il privilegio paolino, cioè il matrimonio viene sciolto dall'autorità divina attraverso la mediazione umana, mentre qua ovviamente dice che nessun uomo ha questo potere, però siamo in una legislazione ebraica, se la parte del fratello viene, diciamo così, messa in una condizione di non poter vivere la propria fede. E allora si può sciogliere, se chiaramente viene richiesto questo, e quindi il matrimonio viene proprio sciolto dall'autorità apostolica, per perché se no il fratello o la sorella in fede rischierebbero chiaramente la salvezza, perché mettete il caso che un marito non voglia assolutamente che la propria donna frequenti la comunità, partecipi ai divini misteri e quant'altro, voi capite che poi c'è qualcosa che non va. E allora la sorella eventualmente si può risposare, ma in Cristo, cioè l'Apostolo Paolo dice devi poi sposarti con una persona che... La Chiesa ti garantisce che è fedele, partecipa alla divina liturgia e insomma vive la vita cristiana. Ecco, Quindi matrimonio orato non consumato e privilegio paolino che scioglie il matrimonio, non c'è il concetto di annullamento, proprio di scioglimento, a privilegio ovviamente a favore della parte lesa che è quella dei fratello, del fratello o della sorella. Qua invece Gesù dice che c'è un caso, la porneia. Dice a, a causa di porneia è possibile, lo dice in negativo ma lo dice perché dice chi, chiunque rimandi la moglie se non per porneia e ne sposa un'altra, fa moicheia, cioè fa adulterio. Che cos'è la porneia? Ci sono due piste di lettura, noi non riusciamo a capire cosa Gesù ha detto, probabilmente ha detto Zanut, se ha detto Zanut è la prostituzione in casa, addirittura sacra, un uomo che ha la propria donna che si prostituisce in casa è obbligato a mandarla via, perché sennò fa la figura del rufiano, no? di quello che è cosa abominevole, cioè far prostituire la moglie, o non dir niente, quindi forse ancora peggio. E quindi hai l'obbligo di distaccarti da una vita di peccato della tua carne, cioè della tua, della tua donna. C'è anche invece chi... Eh, ma sono queste due, non ce ne sono altre sì, non c'è il discorso delle, delle, se lei è tra fatto adulterio, no? No, no, no, la pornei è un'altra cosa e la seconda ipotesi è quella del, che potrebbe portare alla mamzerut, cioè ai figli bastardi cioè sono quei matrimoni vietati dalla, dalla, dagli ebrei, quindi consanguinei o pensate un coin che sposa una donna divorziata eh, a meno che non sia vedova di un di un Cohen eh, insomma tutti quei matrimoni no? eh, misti che possono avere una progenie di mamzer cioè di bastardi no? in termini un po' forti però e quindi non è tanto per un, un discorso una persona viene bollata come bastarda è che non ha più i diritti dell'israelita all'interno della comunità santa della KAL quindi per evitare questo bisogna ovviamente non sposarsi, però se si fa, e poi dopo le cose non vanno, allora solo in quel caso. Io personalmente penso che sia la prostituzione sacra domestica, però legittimamente, visto che noi non sappiamo se Gesù ha parlato di Zanut o ha parlato di Manzerut, noi non lo sappiamo, ci imitiamo ovviamente a questo. Dicono loro a lui i discepoli, quindi non più i farisei, dice se è così la condizione dell'uomo con la donna non conviene fare il gamos, il legame, lasciamo stare che c'è scritto sposarsi, non c'è scritto sposarsi in greco, il gamos è l'unione, non si parla di marito, si parla di uomo, non si parla di moglie, si parla di ghinè, di donna, no, ecco. lo dico perché sono istituti diversi, se cominciamo a mischiare le cose non ci capiamo più niente. Poi è chiaro che i cristiani devono stare insieme, i due motivi, li ha detti l'Apostolo Paolo, non rientra questo motivo, non rientra, perché questo è un alaka per il vnei Israele, si parla di ripudio, non esiste ripudio per i cristiani, come non esiste nemmeno il divorzio, sono due cose completamente diverse. Dice allora Gesù a loro, non tutti comprendono questa parola, ma a coloro a cui è dato, cioè Gesù qui apre una prospettiva, Gesù fa sempre così, rilancia nella sua Alakot, dice qualcosa di estremamente unico nel panorama delle, delle Alakot dei figli di Israele, perché addirittura qui ipotizza la possibilità, facendosi ovviamente forte di casi rarissimi che però erano documentati tra i figli di Israele, dice ci sono infatti eunuchi che furono così dal ventre della madre quindi non dà una risposta diretta sta parlando del, eh, di uno dei grandi consigli evangelici no? e poi ci sono degli eunuchi che furono fatti eunuchi dagli uomini e questo purtroppo succede anche e eh, soprattutto no? in caso di guerra eccetera eccetera schiavitù eccetera e ci sono eunuchi che si fecero eunuchi da se stessi ma non come origine no? che eh, ha fatto un'operazione invasiva e devastante ma perché eh, quindi si asteggono di fatto a causa, ecco, a causa del regno della Malcutà Shammai. il potente il potente colui che è potente nel capire questo lo capi capisca chi, cioè, chi, chi vuole intendere questa, questa, questa, questa potenza questo dynamis che viene da Dio che vuol dire chi può realizzarla la realizzi quindi non si ponga il problema è duro vivere con una donna è duro, è duro vivere questa disciplina che tu stai dando come figli di Israele Dice allora sarebbe meglio non, non avere mai legame con donna eh, lui dice ma questo è, è possibile solo a chi è a tre categorie chi nasce così, quindi che non ha alcun tipo di affezione, eh, oppure fisicamente non riesce, li parla di un eunuco, nasce in un certo modo e quindi non può assolutamente sposarsi, oltre che non lo può neanche sentire, desiderare, c'è chi è stato fatto così dagli uomini e questa è stata una disgrazia, quindi deve convivere con una disgrazia, quindi materialmente non può esercitare nemmeno il debito un tori, no? di cui parla tanto la teologia morale cristiana, e poi ci sono quelli che si sono fatti da soli per il regno, cioè avere quella libertà di cui tante volte l'Apostolo Paolo, Apostolo Paolo sarà ancora più cogente nella normativa, no? parlerà della verginità per il regno, eccetera. Dice perché così se sei sciolto da legami secolari puoi servire il regno di Dio in grande libertà, calcolando che il regno di Dio non è quello che pensiamo erroneamente spesso noi, ma è, specialmente detto secondo Matteo, quel vivere secondo le regole no, alachiche, già dal primo momento che apri gli occhi, quando reciti in Modena, in Elefanech, Melechai, e poi dopo fai la Nitylatia Daim, ti metti il il talette, poi dopo ti metti tefilin e cominci a fare tutte le, le, le, le amigotte, le, le, le tefilotte, fai l'amidà e poi dopo fai lo shema, cioè, secondo quell'ordine che lui ha già, vi ricordate, ricordato a noi, ricordato, obbligato, ha dato la sua legge nel capitolo 6, vi ricordate, del, di Matteo comunque ne aveva, aveva già normato su questo, allora tutte queste operazioni se ti devi preoccupare di piacere alla tua donna è evidente che non le puoi fare quindi non puoi sobbarcarti il gioco del regno e quindi per l'amor di dio non c'è niente di catastrofico anzi cioè, però se tu lo vuoi fare per il regno accelerare il regno vivere il regno e quindi uno zaddichi in più no? Accelera di più la malcutà, quindi il Messia viene, si fa la teocrazia, Gerusalemme, prima, prima città, Israele prima delle nazioni, Israele sommi sacerdoti dell'umanità, se tu hai questo vincolo secolare non riesci. Ecco. Ci salutiamo, spero che vi sia piaciuto per il discorso del matrimonio, che non, è non esiste nella scrittura come non esiste il termine marito, ma uomo, non esiste il termine moglie, madonna non esiste neanche il concetto di famiglia, perché si parla di casa, di oikia, lo so che le vostre traduzioni dicono così, ma non è quello il problema, noi facciamo un po' di tecnica, ebbene potete andare a rivedere nelle nostre playlist questo dibattito che ci ha così accompagnato lo scorso anno quando eravamo nel lockdown e avevamo tempo così da dedicare anche a questi studi. Ciao e alla prossima, ciao!